Ciao sono Marco al termine di quest'altra corsetta meravigliosa in un posto che è da invidia. Come ho già detto in altri video faccio tutto questo ovviamente per mantenermi in buona salute più che in forma perché salute e forma fisica non sempre camminano di pari passo e quindi ora Viene da pensare anche, è certo che mantenere un buon stato di salute costa sacrificio. Tutto questo magari viene da dirlo perché si è perso il senso della parola, il reale senso della parola sacrificio. C'è sempre tanta saggezza nell'origine nell delle parole. Sacrum facere, fare qualcosa di sacro. E non è un peso fare una cosa di questo genere, perché? Perché è qualcosa che fai con piacere, qualcosa che vedi come una cosa sacra. Come per esempio potrebbe essere una cosa sacra pagarmi un caffè quando mi incontri, per esempio. Questo per dire pagare la birra agli amici, dedicare del tempo alla persona più cara, questo è sacrificio, perché in realtà il senso di sacrificio, quello inteso come eh, atto pesante da eseguire, beh, non credo che esista neanche, perché in questo caso specifico, ad esempio, non esiste perché sì, è vero, sarà anche pesante ma non oserei dire pesante mi piace dare il giusto senso alle parole mi piace dire che è qualcosa, sì, senza dubbio di impegnativo ma è sacro, così come è sacra la mia salute sacrum facere ricordalo, il sacrificio non esiste perché qualunque cosa tu fai scegli di farla e non è sacrificio anzi, è una sacrum facere mi auguro che questa mia piccola pillola di conoscenza, non tanto di saggezza, possa esserti utile. Io continuo fino al punto d'arrivo, come vedi qui il terreno è piuttosto articolato <ride> e denso di vegetazione, quindi dicevo, mi auguro che come ogni volta io possa esserti stato utile, come tento perlomeno di fare sempre. Ti saluto con un abbraccio, ciao!